Grazie Presidente. Massima solidarietà da parte nostra alla libreria Booklet delle Torri per il suo ruolo fondamentale di presidio culturale, eh, luogo di comunità per le famiglie insomma, che si ritrovano in intorno al tema culturale per creare spazi di dibattito, per noi importantissimo. Ovviamente eh, l'azione che ha portato avanti questa amministrazione è un'amministrazione eh, concreta in seno a quelle che sono le sue competenze la donazione insomma, di risorse, la destinazione di risorse è la Regione che è la competente in materia, infatti questa ha stanziato un milione eh, per una serie di temi, tra cui eh, le reti d'impresa, l'artigianato, le librerie, le attività cinematografiche. Certo, Un po' poco in considerazione del fatto che queste risorse devono andare a rispondere a tutte le attività presenti sulla regione Lazio, ecco, poi eh, i conti concreti si fanno effettivamente con gli spiccioli, però eh, chi detiene eh, le risorse ed è competente nella materia di gestione delle risorse in questo caso è la regione ed è bene evidenziarlo. Eh, per, quanto, per quanto concerne le nostre competenze, insomma c'è già una delibera di indirizzo da parte dell'Assemblea Capitolina eh, che va a dare indirizzo quindi di agevolazioni fiscali in merito di OSPE e COSAP nei confronti di tutte le librerie e, e per questo eh, quindi noi abbiamo già dato un indirizzo, una linea che è già concreta di per sé e è molto più forte di una ecco, se quello che chiederei, insomma noi abbiamo già avuto modo di confrontarci con il consigliere Fassina e chiederei di ritirarla perché noi già abbiamo calendarizzato una commissione il 18 marzo eh, alle ore 12 congiunta con Commercio in cui abbiamo, eh, inviteremo tutte le rappresentanze eh, delle librerie indipendenti e non, proprio per parlare della crisi di sistema, perché questa non è comunque l'unica libreria che si trova in crisi in questo momento. Poi ovviamente non ci voleva anche la situazione del coronavirus che ha messo in ginocchio, sta mettendo in ginocchio tutte le attività commerciali in generale ma di presidi eh, di questo tipo culturali commerciali diffusi nelle zone periferiche e in zone difficili insomma eh, in crisi in questo momento oh, ahimè la città è piena quindi va fatto un ragionamento più profondo più ampio e eh, che ci permetta di capire come il comune di Roma in base alle sue competenze possa dare il massimo supporto a queste realtà e magari farsi anche promotrici, promotore in prima linea dove non è competente con la regione o col governo nazionale per avere dei supporti fermo restando che eh, c'è un eh, passaggio di innovazione inevitabile che mette anche in crisi questo settore eh, culturale oltre all'ambito come abbiamo potuto affrontare in commissione cinematografico, cinema teatri eh, ma in generale il commercio eh, come ha potuto approfondire il, il presidente Coglia insomma sta soffrendo un periodo di crisi importante quindi eh, dobbiamo capire come queste eh, offerte ehm, lavorative poi dovranno andare ad evolversi per rispondere a delle esorgenze sempre più di qualità per la cittadinanza andando nell'indirizzo di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Per questo richiediamo ehm, di ritirare l'atto consapevolmente al fatto che comunque già c'è una commissione calendarizzata e in linea con i nostri indirizzi precedenti perché noi eh, già abbiamo dato gli indirizzi degli indirizzi concreti con delle delibere che vanno proprio nel senso di dare agevolazioni fiscali a queste attività. Grazie.